Ronja e bentornati al Gormiti Show! Show! E sai Giada stavo riflettendo su una cosa. Che cosa? Ehm, ieri sera mi sono rivisto per la millesima volta il film dei Gormiti e, e, e imparo sempre qualcosa di nuovo. Ma lo sai che hai assolutamente ragione perché anche ogni volta che lo vedo sì. scopro dei dettagli che, non, che vi... non avevo mai visto. È vero è vero è vero e, e poi c'è una super novità. E... Esatto quella dell'episodio inedito. Esatto amici l'episodio inedito inizia così praticamente c'è un No load... Giovanni non devi raccontarlo, devono vedere il film i nostri amici eh, lo sai che non ci riesco va bene, va bene, correte a vedere il film quindi a proposito di novità è uscito il nuovo numero del magazine eccolo qua e c'è anche una bellissima sorpresa guardate, <ride> fallo, vedere, fallo sì, vedere sistemo i token perché questa è una pistola lancia token per sconfiggere i nemici guarda, guarda com'è wow. hai visto? guarda che mira sono fortissimo, <ride> sono fortissimo poi faremo una sfida eh. Sì ti, sfiderò, sì, ti sì, ti sfiderò, Va bene, mi piace Allora, vediamo apriamo, un po' che cosa c'è dentro Apriamo il allora, magazine Allora, troviamo i nostri fumetti inediti I fumetti, viviti, viviti Ma ne leggiamo uno? Sì, sì, dopo lo leggiamo Intanto vediamo che cosa c'è dentro ah e... c'è da colorare perché non manca mai ci sono mai. tantissimi giochi tanti giochi poster guarda e ci siamo anche noi eccoci con i cinque travestimenti più belli ecco del ecco, ecco amici um, ve ne racconto solo uno beh uno possiamo dirlo tanto sì, solo sì sì sì um, mi sono travestito da coccinella <ride> cosa rivi? facciano troppo ridere dovete assolutamente vederlo ammettati di rivedere l'episodio dove mi sono travestito da coccinella e, e poi basta beh, e poi c'è un labirinto ci, sì, sono sì, ci sono i laboratori sono i laboratori Imposter poster da appendere, ma non perdiamo altro tempo Giada, è arrivato il momento del fumetto gormitico. Andiamo a scegliere il fumetto allora. Giusto, scegliamo uno dei precedenti, vediamo. Eh, Giada, ora è arrivato il momento del fumetto, fumetto gormitico. gormitico. Abbiamo scelto un fumetto dal magazine numero 8. Eh sì, leggiamolo subito, sei eh. pronta? Sì, sì, iniziamo, iniziamo. Vai. Allora. I quattro guardiani sono arrivati nei pressi di una gigantesca cascata. Secondo la pulsata della conoscenza, infatti, protetto dallo scrosciante muro d'acqua, un frammento del cristallo degli elementi aspetta il loro arrivo. Eccoci, è in quella grotta che si nasconde il frammento. Sì, però come facciamo a prenderlo? Ovvio no? Una bella nuotata e il gioco è fatto! Detto da me può sembrarti strano, ma non mi sembra una grande idea. Eh già, forse dovremmo prima... Quanto la fate lunga! Aspettatemi qui se avete paura! Frammento caro, sto arrivando! Poco dopo, sulla spiaggia! <coughs> allora, grande nuotatore, ce l'hai fatta ad attraversare il lago? Sai, il frammento è dall'altra parte! D'accordo, prendetemi pure in giro, ma... Mi basta solo un piccolo aiuto! Passato qualche minuto... Eh, um, sicuro che stai facendo... Ora vedrete! Furia del vento! Combatti, Tifon! Amico, mi daresti una spinterella? Certo, e sarai a destinazione in un soffio. Tempesta furiosa! Woohoo! Uh -huh. Arrivato dall'altra parte del lago, Aaron cerca di scalare la parete rocciosa, ma... Per colpa delle rocce sdrucciolevoli... No, woohoo! Uh -huh scivola e finisce di nuovo in mezzo alle onde tornando al punto di partenza <coughs> allora stupidone adesso ci darei ascolto? se uniamo le forze supereremo ogni ostacolo eh, Giada ma come va a finire questo fumetto? Eh, eh lo scopriremo nella prossima puntata oh, non vedo l'ora Oh, Giada, ora è arrivato il momento della Bacheca. Bacheca. Gormitica. gormitica e vi mostreremo alcune delle foto che ci sono arrivate, la eh sì. prima è di Andrea wow. con il suo bellissimo disegno, bellissimo e ci scrive, Bacheca. ciao Gianni e Giada, mi chiamo Andrea ho sei anni e sono di Barletta, mi seguo sempre su YouTube, sono stato felicissimo quando avete risposto al mio messaggio su Instagram e noi siamo stati davvero felici di averlo ricevuto Potete sì. mandarci messaggi, vedete a mandarci messaggi, poi eh, andiamo da Edoardo spostiamoci da Edoardo ha fatto una foto alla sua gormitica collezione e, e ci, ci scrive, ci scrive, eh, ciao sono il piccolo gormitico Guardiano Edoardo, sei anni abito a Bologna. Adoro i Gormiti, gioco tutti i giorni con la mia schiera di personaggi, attore degli elementi e guardo sempre il vostro show che mi fa tanta compagnia. Insieme alla mamma adoriamo vedere come i disegnatori creano i personaggi e cartoni. Che bello! Wow, che bella questa Grazie cosa. Grazie per seguirci. Mi piace tantissimo. Però Johnny, adesso è arrivata la fine della puntata. Eh sì, allora innanzitutto mandate tutto il vostro materiale a gormitishow.gormiti.com E continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale iscrivetevi e, e mettete, mettete tantissimi tanti like. esatto, tantissimi un saluto da Johnny e Giada. Ciao, ciao.